Uomini e donne anticipazioni, Paolo ha scelto, i giorni in villa con Angela e Marianna sono finiti. Uomini e donne anticipazioni, la scelta di Paolo, il soggiorno con Angela e Marianna è terminato. Paolo Crivellina ha finalmente scelto con cui uscire da uomini e donne tra Angela Caloisi e Marianna Erno?. È questa la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo nelle ultime settimane. Il tronista ha deciso di prendersi del tempo per poter fare la sua scelta con la giusta sicurezza e consapevolezza. Tutti in studio hanno criticato il comportamento di Paolo, che ormai sarebbe dovuto arrivare ad una scelta, Eppure tra Angela e Marianna il Crivellin non sa chi scegliere. Dalle ultime storie delle due corteggiatrici, condivise su Instagram, sembra che il soggiorno nella villa privata sia finito. Infatti, sappiamo che Maria De Filippi ha dato l'opportunità a Paolo di soggiornare in una tenuta, composta da tre spazi, quello centrale è stato assegnato al tronista. Mentre gli altri due ad Angela e Marianna. Le due hanno così la possibilità di trascorrere del tempo con il Crivellin, passando con lui più ore rispetto alle classiche esterne. Entrambe possono anche assistere ai momenti che Paolo trascorre con la rivale, se questultima non decide di oscurarli. Ora sì Angela che Marianna sono tornate sui social dopo ben quattro giorni di assenza. Tutte e due le corteggiatrici sono apparse abbastanza soddisfatte e molto sorridenti. In particolare la Caloisi ha condiviso una sua foto con scritto, I am Alive, ovvero sono viva. Dopodiché, la corteggiatrice ha pubblicato, sempre sulle storie. Un video mentre raggiunge un suo amico. Nel frattempo, qualche ora prima, anche Marianna ha scelto di farsi vedere sui social, dopo giorni di assenza. La Acherna ha rivelato di essere a Milano, attraverso un video, e ha scritto la frase del singolo di Giovanotti Fango. l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Paolo Crivellin vicino alla scelta? Angela e Marianna lasciano un indizio tornando sui social. Siamo, dunque, vicini alla scelta di Paolo Crivellin? Non ci resta che attendere per scoprirlo. A breve ci sarà sicuramente una registrazione del trono classico e dalle anticipazioni riusciremo a comprendere se il tronista sia riuscito a sfruttare questa grande opportunità offerta da Maria De Filippi.